Se vuoi saperne di più su Buddha, che tanti anni fa si unì a Pesh tramite un ponte, questo è il video per te. Budapest è una delle città europee perfette se si vuole una pausa dai ritmi del lavoro e servono necessariamente un paio di giorni per staccare completamente, senza ansia di dover vedere tutte le attrazioni e fare invece un weekend di sonno da recuperare, cibo e... Terme. Siamo venuti qui perché è uno dei pochi posti che nonostante quasi mille recensioni ha 5 su 5 non 4 e mezzo Ok col tuo voto puoi rovinare la media perfetta però aspetta non farlo per me si sono meritati il 5 con questi lego. E va bene meteo, se tu fai nevicare noi possiamo risponderti solo in un modo. Oh guarda, ci siamo anche io e te. Questa è come l'Aurora Boreale, è rarissimo trovare neve e piscina calca. Per mangiare o anche solo bere qualcosa obbligo di venire nel quartiere ebraico. Spesso si fa la fila per entrare, ma altrettanto spesso ne vale la pena. Sapori di Israele diciamo che è un'anteprima del nostro prossimo viaggio. Visti questi piatti dai sapori inaspettati, un bel marsellotto, letteralmente buona fortuna, ce lo meritiamo, no? E allora questo non lo meritiamo.